Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio parlarvi dell'ultima patch uscita per Project Cars 2, parliamo della 1.5.0.0 in cui quello che è presente e che è da ritenere sicuramente questa fantastica 488 challenge una delle più potenti di questa categoria monomarca rilasciata appunto in questo aggiornamento quindi contenuto gratis in aggiunta a due layout supplementari per quanto riguarda il circuito ufficiale porsche che era presente appunto nel dlc dedicato alle porsche stesse ci sono altri aggiornamenti, correzioni che sono state fatte in, questo, in questa patch, però eh, il change log è stato ridotto ai minimi termini per consentirne una certificazione molto più rapida, per dar modo di avere eh, più rapidamente appunto, gli aggiornamenti che la slide di Studio ci propone appunto, con queste patch non perderei tempo a eh, vedere i dettagli di quelle che sono le correzioni perché alla fine lo vedete sul changelog basta andare sul sito ufficiale e nella parte patch release appunto del forum di eh, project cars 2 eh, io mi concentrerei su andare a fare una piccola prova in pista appunto di questa 488 e perché no su uno dei due layout del circuito porsche ok ragazzi siamo nell'abitacolo di questa fantastica 488 challenge come vedete Qui sulla destra c'è il logo per ricordare il settantesimo anniversario della Ferrari e siamo nel dynamic track di questo circuito che, è, da, che ci è proposto da SlideVa di Studio, la, una delle versioni del circuito di Porsche. Noi partiamo, cercherò di. vediamo se riesco a farvi apprezzare questa eh, fantastica Ferrari. Questa è la skin che ho scelto e che trovo che è bellissima Di questa fantastica Ferrari Per tornare dentro Wow mamma mia ragazzi molto aggressiva Questa 488 è una delle più potenti di questa sua classe per la casa Maranello Questo di 9-track uh, Porsche non è proprio il circuito adatto per questa macchina però insomma per apprezzare un attimo questo nuovo layout mamma mia Oh. c'è poco da commentare ragazzi eh, il dettaglio all'interno è fatto benissimo come al solito l'audio non è cambiato eh. mi sembra quella della classica 488 GT3 se non sbaglio con qualche sfumatura sicuramente diversa rispetto ma veramente roba da poco però qua il motore Ferrari si fa sentire Io come al solito non metto nessun tipo di... di aiuto perché sapete che mi piace guidare senza aiuti, a parte la BS! Mamma mia! mamma mia come apre ragazzi cioè sono a filo acceleratore eh interno, il dettaglio, eh, ovviamente, non ne ho parlato prima, ma rispecchia sempre la qualità che slide Slidy Studio ci offre, senza contare con quel tracciato. Beh, Project Us 2, come il primo capitolo, il suo fiore all'occhiello era sicuramente la grafica e continua ad esserlo anche in realtà virtuale. Il coinvolgimento ragazzi non cambia mai Vabbè io poi mi sono ammazzato ma... <ride> Va bene ragazzi come prova penso che possa bastare Io vi faccio apprezzare di nuovo Questa fantastica livrea se ci riesco E comunque qua anche all'interno per vedere Perché trovo che Qua il lavoro è veramente ottimo eccola qua bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video spero che vi sia piaciuto se è così non esitate a lasciarmi un pollice in su lasciatemi un commento qui sotto sarà per me un piacere rispondervi al più presto se non l'avete fatto iscrivetevi al canale tanto è gratuito e perché no Attivate qui sotto la campanellina per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Vorrei aggiungere ragazzi che ho una pagina dedicata a simdrivers.eu su Facebook e anche un conto Twitter aperto sempre per simdrivers.eu. Quindi non esitate a seguirmi anche lì se vi fa piacere. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Da Fabris è tutto. Ciao!